Beh Io credo di aver partecipato tanti anni fa, non mi ricordo più a che edizione siamo, alla prima edizione credo che sia una cosa molto interessante, molto utile, un confronto, tra l'altro vedo anche molta gente, quindi eh, complimenti a Casalecchio e a Politicamente Scorretto.